Prima o poi riusciremo ad avere una posizione barra postazione in definitiva e allora balleremo la ULA. Prima di allora, sigla. Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. So di, di espormi a una serie di critiche con questo genere di video, ma non mi interessa perché non ci credo che anche al più piccolo degli youtuber con 13 iscritti non interessino le visualizzazioni. Sta spopolando in queste settimane il fenomeno tubico di youtube anch'io. Che per quello che ho potuto capire, è un signore calabrese eh, in evidente stato di obesità che sta facendo visualizzazioni ma soprattutto iscritti alla velocità della luce mh, mangiando, facendo i cosiddetti video mac Bang. Partiamo dal presupposto che io non ce l'ho con lui nella maniera più assoluta Anche perché non, non ce la si può avere con una persona che non si conosce E che oltretutto non fa di fatto niente di male Non è che diffonde, non lo so, per dire messaggi razzisti, xenofobi, omofobi o quello che sia mm, Quello che non capisco è perché Perché questa persona sta facendo visualizzazioni e iscritti so benissimo che questo video probabilmente servirà a, a destare ancora ulteriore curiosità e a, far, a dargli ulteriori visualizzazioni e iscritti ma ripeto eh, io non ho veramente nulla contro questa persona, quello che davvero non capisco è perché eh, ci sono persone realmente interessate a questo tipo di video per meno a, a guardare solo, esclusivamente, e soltanto questo tipo di video. Perché io seguo dei canali che già li fanno. Mi viene in mente per esempio Ache Mitica, che ha fatto dei video a MacBang. Però Ache Mitica, fondamentalmente è un canale di ricette. Ricette che consulto anch'io. Cioè... Trovo più eh, interessante, carino e utile un canale di ricette con un video a MacBang ogni tanto Che un canale esclusivamente MacBang Capite cosa voglio dirvi? Allora, cosa serve l'impegno che mettiamo noi, youtubers piccolini A portare sempre contenuti nuovi se, se al pubblico basta guardare una persona che mangia E via di iscritti e via di visualizzazioni Sembra un po'... un po' come quando ci fu l'era di YouTube fa cagare. Eh, YouTube fa cagare, si inventa un canale di critica, YouTube fa cagare, fa decine di migliaia di iscritti. Come mai? Perché? Dove stiamo? Scusate, dove stiamo andando? Questa è la domanda che io mi pongo... Eh, questa è la domanda che io mi pongo la domanda che mi pongo è cosa dobbiamo fare eh, noi che eh, perdiamo ore di montaggio um, la, la mente per far divenire nuove idee per interessare a voi cosa dobbiamo fare noi di preciso per risultare ancora interessanti di fronte a questi eh, fenomeni virali fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti io vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi ricordo che ho un secondo canale SMR che vi lascio in descrizione e un nuovo Instagram che troverete sempre in descrizione. Che io devo dire queste cavolate perché se no l'info box voi non lo guardate mai. Un bacio e al prossimo video.